Non ci, non ci sentivano. Ciao fino a tutti cazzo mi sono dato una fix e Marco 007 e vediamo. Abbiamo venuto un'altra part un parte. Tecnicamente non sappiamo che l'ultima, però Sì è l'ultima. <ride> lo, lo, tanto lo sapete già dalla sì. dal, copertina. devi. Eh. beh, stavamo davanti al coso al, al coso, e ora stiamo sconfiggendo di nuovo Asgore. Eh, perché ora abbiamo il eh, eh, coso lì Alfis come amica. Leggi. Ma ne abbiamo già le. Ne abbiamo già le ah si sì, vabbè allora possiamo saltare. No, pensavo che volessi. Beh, abbiamo già fatto tutto quello oh non beh, ci importa. I want to be mm -hmm. oh, oh, oh, oh, oh. Questo è questo. Allora. No, questo è quello. Pronto? Nio. Pronto? Chi è? Sono Asgore. Astringe lighette. Fills the room row. Twilight is shining. shining through <laughs> the barrier. It seems your is finally over. Yure filled with Determination. Determination. Umano No <laughs> Ti ricordi che è crashato a sto punto? <laughs> Umano, è stato bello conoscerti Addio! Addio! How about, no, bruh? Toriel hai Toriel, i poteri di fuoco? No. Yeah. Che creatura miserabile. Torturare una, una, un innocente bambino come te, <ride> <Il> Gioventù. <ride> Il gioventù, Bill di vent'anni. <ride> non aver paura, mio bambino. Sono io, Toriel. La tua amica guardiana. È guardiana? No, la tua amica guardiana. Guardiano. Prima ho pensato, prima ho pensato che ti avrei lasciato fare il, la tua avventura da solo. Però poi, ma come, come... Dove hai letto però poi? <ride> Dove... Ma come posso smettere di preoccuparmi eh, per te? La tua avventura deve essere stata così difficile. E finalmente? Cioè, e alla fine ci sarebbe stata una, una scelta molto difficile per te. Per lasciare questo posto? Uh, avresti dovuto prendere la vita di un altro eh, Questo scenario l'abbiamo già preso So che stavolta sei venuta tu uh, Avresti dovuto sconfiggere Asgore Comunque Ho realizzato Non posso permetterlo Non è giusto se obrigare qualcuno Soltanto per lasciare qualcun altro uh, Lasciare, lasciare posto. questo posto Non è che No è vero, non importa. Yes. Non è ciò che ho provato a impedire Tutto questo tempo quindi per adesso sospendiamo questa battaglia. Per quanto la sia terribile, anche lui uh, merita pietà. Merita le merci. No, merita grazie. Mm -hmm. Tori, sei tornata. Non Tori, armi, Dreamur. Mm -hmm. Tu patetico... Welp. Che vuol dire Welp? Non lo so, Welp. Mm -hmm. Se avresti, se vuoi... Se davvero volevi liberare il nostro, la nostra specie Saresti potuto andare eh, Attraverso la barriera Dopo soltanto un'anima E invece ne prese sei dagli umani Prese eh, sei dagli umani Poi è tornato e sì. liberato tutti pacificamente Ma invece hai lasciato che tutti Vivessero in disperazione perché volevi aspettare, per aspettare, eh, volevi aspettare nella speranza che un altro umano sarebbe arrivato. Che nessun umano sarebbe arrivato. Cioè non vo lui voleva rimanere qui. Torghi. Hai ragione. Sono una creatura miserabile. Sì, fai, fai la voce lui, di Luigi a lui. Sono una creatura miserabile. <ride> Ma è, quello è già Papyrus? No, Papyrus è leggermente diverso. lui Papyrus è Luigi giovane. Lui, sì. è, Luigi lui è Luigi proprio puro. <ride> no, lui è Luigi vecchio. Ma pensi che possiamo essere amici, amici di nuovo? <ride> Sai! No, Asgore! <ride> Piange! Comunque, no, sì, uh, se non avete ancora capito, uh, no, Asgore no, e Toriel sono... No! Cioè, no, erano sposati! Ma, no! Perché? Non è nemmeno no, uno spoiler! No! Ti capisci? Ti capisci benissimo! E io non voglio! No, Asgore, mano! Nessuno combatta nessuno! Tutti devono essere amici, altrimenti io... Eh, eh, eh, eh. io eh, io ho un braccio muscoloso ciao io sono Toriel <ride> sei un amico dell'umano <ride> è bello conoscerti Eh, sì. Eh, piacere di conoscerti hey, Osgor, Osgore è la tua ex jeez deve essere stata dura amico <ride> vedi l'ha pure rivelato lei eh. nessuno si faccia del male Oh, sei tu un altro amico? Io sono Toriel, ciao HHH eh, HHHI eh. eh. Ci sono due dell'emico No, ci sono due di loro Cioè Asgore e Toriel Che sono simili perché sono entrambi capri Lo so hey, Nessuno si combatta se qualcuno combatte qualcun altro Dai li stai facendo troppo cioè a Luigi Tipo se nessuno combatte qualcun altro Se nessuno combatte qualcun altro eh, se, se qualcuno combatte qualcun altro Allora sarò forzato A chiedere andare per aiuto Ciao Oh ciao Se lui è più a Luigi che lui Ciao vostra maestà Ehi hey, umano Si è depilato so, si è depilato, caso, si è, depilato. E, è clonato Ehi <ride> ragazzi, lui ci sta intendi fare l'altro lato sulla, sulle statistiche Ehi ragazzi, che succede? Quella voce Ciao <ride> Penso che potremmo Conoscerci Oh, eh, eh, sì, con riconosco anche io la tua voce Io sono Toriel <ride> Io sono Toriel <ride> Davvero molto piacere di conoscerti il nome è Sans. <ride> Il nome è Sans. Eh sì, è presente quando... Cioè è un modo più informale di dire... Eh sì, di dire, un... lo, eh, ehm, sì lo stesso. Oh, aspetta allora. Lui deve essere tuo fratello. Papyrus. Piacere Papyrus, è davvero molto bello conoscerti, finalmente. Tuo fratello mi ha detto così tanto riguardo a te. Wow Non ci credo che il crone di Asgoro sta su <ride> <ride> Questo è il giorno migliore della mia vita Ehi hey papyrus Cosa Con cosa uh, Con cosa diciamo si. si casella Quali sono le tegole no, del No no Con cosa <ride> Con cosa casella il, il tetto uno scheletro? Um, mm. Snowproof roof tiles cioè, con le tegole contro la neve no, idiota <ride> uno scheletro, <ride> eh, casella, il tetto con shingles che vuol dire shin che vuol dire spiega il pane eh, è una battuta brutta in inglese ma non, lo so non so, so, so cos'è shin però è una battuta eh, mm. Comunque, ovviamente, uh, uh, Toriel è la, la tizia di cui Sans uh, ci parlava, quella che le faceva le battute attraverso Davvero? la porta. Wow, si, sì, no, va bene. Immaginate, spiegare, ho cambiato idea. Questo è il giorno peggiore della mia vita. Due Sans, no, andiamo. Asgore andrà tutto bene. Ci sono, ci sono molti pesci nel mare. Sì, sì, Asgore. Andina ha totalmente ragione riguardo quella cosa del pesce. Eh, comunque, qualche volta. De, devi, devi solo, solta, devi solo eh, smettere di. Devi smettere di. So, and, and, uh, smetter di, um, di andare appresso ai. Sì. A, diciamo ai boss mostri pieni di. di non pelliccio. boss, i capi. Boss. I boss. I capi. Ne, ne, ne, sta, sta praticamente eh, impli, implicando che lei aveva una crush per Asgore. Perché è il suo capo. No, boss. Vabbè, boss. È un come boss, se... Asgore. <ride> <ride> Vabbè. Pieno di pelliccia. Eh, uh, eh. Soltanto... Cioè... Ah, eh, eh. Conosci un bel pesce carino? Eh... Oh oh. È una metafora Beh Penso che sia una bella analogia <ride> Se non avete capito Andai in un pesce Sì Oh mio Dio Vi baciate e basta Voi due L'audience sta morendo Per un po' di azione romantica <ride> Sans La faccia di Sans e... <ride> e Ehi Sta zitto Mamma mia il nervo di quel tizio. <ride> Vero Alfis? Uh, Alfis? Eh. No. No, no. <ride> ha ragione. Facciamolo. Eh? Beh, ok, suppongo se provo ci tieni. Non tenerti indietro. <ride> Aspetta Aspettate Non di pronta all'umano Eh, sì, hai ragione Ti siamo lasciati andare lì eh. Non è nemmeno <ride> <un> il Sans È un mio bambino tu mi hai diventato da Sans Il mio bambino Sembra che tu stai qui per un po' Ma guarda tutti i bei amici che ti sei fatto Penso... Penso che sarai felice qui Ehi, ehi, qua non mi ricorda che eh. Papyrus Tu hai chiamato tutti qui, vero? Beh, tranne uh, Lei uh, Comunque Se sono venuto prima di te Venuta Oddio Come, come sapevi uh, Come chiamare tutti Diciamo soltanto Un piccolo fiorellino mi ha aiutato un piccolo fiorellino? Voi idioti! Uh, questo giustifica il fatto che uh, Sans ci, ci ha parlato da gridi di un uh, eco flower, cioè un fiore che parla uh, Che manipolava papà e se gli diceva tre cose, sono queste le cose che gli diceva cioè gli stava pianificando su questo fatto mentre voi ragazzi vi stavate divertendo con le vostre sciocchezze pa, wow. ho preso le anime degli umani e ora non soltanto queste sono sotto il mio potere ma anche tutte le anime dei tuoi amici saranno mie <ride> e se è quella la parte migliore è tutta colpa tua mm. E perché tu li hai fatti amici Tutto il tempo che hai sprecato ad ascoltarli Incoraggiarli a preoccuparti per loro Senza di questo non saremo qui E adesso con le loro anime e gli anime degli umani Io raggiungerò la mia forma vera <ride> eh? Perché lo sto ancora facendo mi chiedi? Non capisci? Questo è tutto un gioco. Se lascerai l'underground soddisfatto vincerai il gioco. E se vinci non vorrai più giocare con me. E cosa farò dopo? Ma questo gioco tra di noi non finirà mai. Io avrò la vittoria contro di te. De Vai uh, Ah no uh, ti, terrò, ti terrò la vittoria A A, a, portata, a, portata, a portata di mano, mano no, però E poi, non poi avrai. te la strapperò eh, via sì. Prima che tu la possa prendere Ancora E ancora E ancora <ride> <ride> Ascolta Se tu mi sconfiggerai Avrai il tuo Happy ending e riporterò i tuoi amici alla normalità Distruggerò la barriera E tutti saranno finalmente soddisfatti Ma quello non succederà Tu Ti terrò qui Nessuno non, non importa cosa Già che ci si può muovere un po' Vabbè se vuoi dire ucciderti un milione di volte Oh no Cosa? Non, a... non preoccuparti mio bambino Non importa cosa succederà Noi ti proteggeremo No, non ci si può muovere Esatto mano. tu puoi vincere Fai soltanto cosa io farei Credere in te Ehi hey, umano se, se mi hai superato Puoi fare tutto Non preoccuparti Siamo qui fino alla fine eh? Non è ancora sconfitto questo tizio? Andiamo Questo Questo, questo stramboide non, <ride> eh, non, non può farti niente eh, eh, per qualche motivo Alfis può Un po'. Sì, uh, Alfis ha <ride> i poteri elettrici da qualche, <ride> momento, da qualche giorno così. Tecnicamente, per te è impossibile batterlo. Ma in qualche modo so che ce la farai, umano. Beh, per il futuro. Per il futuro degli umani mostri. Devi restare determinato. Stiamo e ah, voi no Incredibile Questo non può essere vero Tu tu sei un idiota Non riesco a credere Che siete così stupidi Tutti quanti Tutte le vostre anime sono mie Yeeeee yeah. Yee l'abbiamo solo baffato di più con gli altri posti <ride> Che vi ah, ah. ha invitati maledetti Infatti Capra Capra Ne abbiamo già due Non ne vogliamo una terza Via <ride> Per caso Alv eh, Per caso Toriel no per caso Asgore si è, si è rasato e, no, ha, preso pozione, ha preso la pozione da baby <ride> <ride> Finalmente ero così scocciato che sarò un fiore. Salve. Billy. Billy. Ci sei? Sono io, il tuo migliore amico. Ok, allora io ding ding ding ding. Ok, um, tecnicamente è, la, è finita, <ride> è la fine. <ride> Lo so um, tecnicamente. Questo è Flowey. Con <ride> vabbè, abbiamo aspettato abbastanza per far parte di questa cosa. Um, L'unica cosa che possiamo fare è sperare oppure, effettivamente, sperare o sognare. Um, qui uh, Questi servono soltanto per curare. Sperare, <ride> eh, uh, vabbè, questi servono soltanto per curare. Non, ci, non, non sono molto utili. Perché tanto, vabbè che la battaglia è abbastanza facile, non è molto difficile Spoiler, non potete morire <ride> Ah, è vero, non potete nemmeno morire, cioè Tecnicamente sì, puoi morire Ok, allora fatti uccidere, forza Puoi, cordire, puoi morire, uccide. però uh, quando Aspetta, muore Sai, non mi importa più distruggere questo mondo ormai Però ti devi far uccidere. Vabbè non, non usare cure come finché non. Non ti devo muori. far uccidere. Ah no. Mm. Azirel eh, chiama la, la. lama del, ca del caos. Mm. <ride> Io. Mm. Io quando. Dopo che ti avrò sconfitto, otterrò controllo su tutta, su tutta. la timeline. Vor voglio soltanto resettare tutto. Come e visto che hai poteri da dio può resettare il mondo come ha fatto Photoshop Flowey. Nella... Nell'altra parte della, della pacifist Dicevo comunque non ti curare uh, Asriel carica il... Uh, Tutti i tuoi progressi a memoria le porterò a zero Bellissimo uh, tema da boss finale Vabbè sono morto però poi dice No Ma si è rifiutato e ci rifiutiamo tipo di morire E ritorno all'inizio della battaglia Questo vuol dire morire più o meno È un modo tipo per non farci vedere Mille volte sempre la stessa cazzo Sogno Pensi perché sei qui Puoi sentire il tuo spazio in inventario Diventare più piccolo Più piccolo Praticamente ti mette roba robe Nell'inventario per curarti E poi potremmo rifare tutto da capo bruh Eh uh, vabbè Chaos Buster e sai qual è la parte migliore di tutto ciò? tu lo farai eh, effettivamente è vero Brusta! easy eh, <ride> uh, stable, chi se ne frega E the lose to me again e poi perderai di non contro di me ma le fai le braccia Beh tecnicamente stavolta non stiamo resettando Stiamo S Ci stiamo rifiutando di morire Ok ora mi, mi curo uh, Gleimburger HP Max Daut E ancora Comunque curarvi in questa battaglia non farà il progresso a quanto pare Eh sì, solo in quella di Asgore lo faceva Perché sennò. Um, in tutte. Non è vero Tipo in quella di Papyrus se ti curi non importa No, il la, e Invece? La, in in quella in cui bisogna attaccare Cioè, nelle, nelle boss battle in tutte, tranne quella di Asgore Qui bisogna semplicemente vi, vi, Basta semplicemente fare delle azioni Fino a quando non va avanti il dialogo okay. Ah, uh. questo è difficile Non mm. mi faccio sempre colpire Galacta, Galacta Blazing Blazing eh, Sta iniziando a um, finire le cose da fare Perché tu vorrai un, un finale felice È finita la musica Ricominciata Marco Non mangiare il pezzo di in una con. No, è vero No, lo puoi mangiare in realtà lo so però non lo devo mangiare Perché tu ami i tuoi amici Tu ami i tuoi amici Ma con la testa devi guardare non so guarda. ma è difficile comunque No è vero Allora ehm... Last dream Ok Ah la torta l'abbiamo già mangiata peccato Questa è la cura che ci ha dato Sognare tra virgolette Si sì. Perché tu non ti rendi mai Never gonna give up Ah no, non alterna più Vabbè eh, Quello è il tipo impossibile Shocker breaker Non mangiare Oh hai 10 HP Non è delizioso La tua determinazione Il potere Di farti andare così lontano Diventerà la tua rovina Acqua muore e... But it refuse Ora Basta Con queste sciocchezze È il momento di distruggere questa timeline una volta per tutte No no no no, no. Oh no Sinceramente non mi hai capito che fa sto cosa, fasto, cosa Ah, yeah. che anche dopo quell'attacco c'hai cioè ancora cercando di fermarmi wow sei sì, davvero qualcosa di speciale ma non ma non presuntuoso non, non, presenti... non è di entrare presuntuoso fino ad ora stavo soltanto usando una frazione del mio potere vero vediamo quanto buona la tua determinazione contro di questo diventa Wild <ride> oh no asriel blocca la mia possiamo fare solo act perché non ci muoviamo non puoi, muovere, non il puoi muovere il tuo corpo <ride> ecco il mio vero potere eh, possiamo muovere ancora l'anima però non il corpo eh, abbiamo solo un HP quindi cioè è difficile No, ne hai 20 si sì, <ride> prima solo uno Riesco a sentirlo Tutte le volte che muori La, la tua Il tuo La, la tua La tua presa su, sul tuo mondo Su questo mondo scivola via Ogni volta che muori I tuoi amici si dimenticano un po' di più La tua vita finirà qui in un mondo dove nessuno ti ricorda Ti ha salvato il coso L'intero mondo sta finendo Non puoi muoverti E comunque stai ancora Cercando di aggrapparti È ok In qualche momento dimenticherai tutto anche tu Quella Quell'atteggiamento ti servirà bene nella prossima vita. E ci dimenticheremo, Sì. Ci dimenticheremo, Fuh. Sì. Ah, ah, ah. Urah. Ancora? Andiamo. Mostrami quanta, quanta buona è la tua determinazione adesso. Dai <ride> Mi sa che se non ti muovi Non ti attacca in effetti Dopo Non io... ti puoi muovere il corpo Niente è successo ti Provi ancora ma niente Hai provato a raggiungere il tuo save file Non è successo niente Hai provato ancora ma non succede nulla Sembra che salvare il gioco sia davvero impossibile Però Magari con un po col quel piccolo potere Quel poco di potere che ti rimane Puoi salvare qualcos'altro Save Ora ci possiamo muovere Abbiamo l'opzione save Possiamo salvare le anime dei nostri amici Io, io farei, le farei in ordine Cioè Toriel allora, Questo, è, praticamente, questo è, un modo, è un modo Per farci fare tutte le boss battle Hai raggiunto l'anima eh, Di Asriel E chiamato uno dei tuoi amici Sono lì da qualche parte Non è vero? Qualcosa nelle proprietà de, uh, dell'anima di, di Atriel sta ragionando. Due anime perse sono riapparse. Ok, eh, queste sono le anime perse. E eh, Praticamente queste ci fanno fare la. ci fanno rifare la battaglia contro Tori ma comunque solo per tipo 4 turni al massimo. Uh, se avessimo avuto. Uh, no, tre. Tipo uno. <ride> Se avessimo avuto la torta sarebbe durata solo un turno, mentre qua non ce l'abbiamo. Quindi dobbiamo fare delle cose a caso, z commersi. Eh, rifiuti di combattere e perdi l'anima. No, l'anima la, la, ah, perduta. Eh, rifiuti perdita. di combattere l'anima perduta. Qualcosa riguardo ciò è familiare a lei. Questo è per il tuo bene e per perdoniamo per questo. questo. Eh sì hanno un, un, un attacco solo. <ride> Perché è lo stesso tra... Eh. Eh si sì. uh, Hug Hug in perduta uh, sembra che ah sembra che la sua aggressione stia, si stia sciogliendo via nessuno lascerà più questo è il mio dovere uh, Toriel e Asgore sono, si sono, sono messi insieme perché tanto la, il loro stile di battaglia è uguale Le anime stanno vabbè ster Guardiamo le anime guardi gli occhi delle anime perdute quali occhi si ricorda si ricorda il suo passato umano cosa? il bogei del gaz il gaz del del passato umano eh mio così dice all'anima perduta che non gli farebbe il male non importa cosa All'improvviso memorie stanno tornando. Vedi. Il, eh, il tuo destino il, eh, il tuo destino ti appartiene. Tu sei il nostro futuro. Ok, um, Ora salviamo papyrus e sense che anche loro sono messi insieme perché hanno uno stile. Cioè. In questo senso non l'abbiamo mai sconfitto, quindi. vedo right. Quindi. Se perché abbiamo... Sensi si sconfigge? Hmm, no. Ehm. Um, Joke. Facciamo una battuta a Papyrus. Fai una, una cattiva battuta riguardo gli scheletri. Sembra odiarla, ma l'altra sembra amarla. Devo catturare l'umano. Se non c'è, a arrenderti come ho fatto io. Sans è lo stile di vita di tutti. Um, Take a break. Crossword. Uh, Dice diciamo a perduta. Eh, che pensi che il jumble è, è più è difficile il, dei, delle parole crociate Non so cos'è il jumble Il jumble, con il, il puzzle di Papyrus Ah, eh, sembra, sembra avere qualche... Eh, cosa, è? Il Team Recollection? Eh, boh, non lo so Di questo fatto oh. Allora tutti faranno, perché anche, perché provare <ride> Ma salta normalmente, perché di fare così? Boh eh, Sender um... Puzzle hai chiesto l'anima perduta per un puzzle. Per aiutarti con un puzzle. Eh, non so perché ma vuole davvero aiutarti. tutti puntini. Non li rivedrai più. Non li vedrai più. Salta più in basso. Eh, beh, l'ultima cosa. Judgment. Con il senso. Eh, dice all'anima perduta. Che pensi. Che stai pensando riguardo a quello che hai fatto. Uh, fa, fa sì con la testa in modo solenne. No, aspetta. Tu sei il mio amico, non potrei mai catturarti. Eh, no. Nah. Uh, tifo per te, bimbo. Ora Undyne. Undine. Andyne da sola. Um, L'anima perdute perduta. È a pezzi. Silash Royale. No. Eh. Uh, ti sei, ti sei scontrato contro eh, L'anima perduta con tutta la tua potenza eh, Sente il tuo spirito combattivo Gli familiare in qualche modo Tutti gli umani moriranno No si Chiedi eh, Chiedi all'anima perduta come si cucina Di insegnarti a cucinare Non sa so perché Ma forse vorrebbe insegnarti Mm. Sei il nostro nemico vero? Chi è dead? Yeah, sta lì, um, fake hit. Hai fatto. Hai dato un colpetto all'anima perduta. Qualcosa riguardo a, a, al modo in cui combatti? Sta ritornando. Beh, qualche, qualche umano è ok, suppongo. E Alfis che ha lo stile di combattimento di Metaton? Non ci credo che l'avrebbero fatto <ride> Non so perché ah, ha questo vestito però ok ancora... Che non ce l'aveva, nerd out, non ce l'aveva nemmeno quando la... Chieda a me prodotta qual è il suo cartone preferito eh, Riesciamo appena a, a trattenersi da darti un'enorme risposta Mi odi, non è vero? Sì. <ride> sì, però non per, per tutto quel fatto Semplicemente il tuo carattere Diciamo in perduta che continuerai a supportarla Qualcosa riguardo a, uh, a come l'hai detto gli è, è familiare Devo continuare a mentire Sì, hai ragione <ride> Uh, Sobs. Eh, chiamata Chiami l'anima perduta dal telefono. Inizia a sudare. <ride> All'improvviso le memorie stanno tornando. No, no. non è vero. I miei amici mi piacciono. Io... E eh, eh, anche... Eh, eh. E anche a loro io piaccio. Qualcos'altro? Someone else. Eh, stranamente, mentre i tuoi amici iniziano a ricordarsi di te. Qualcosa sta iniziando a ragionare nell'anima di Nell'anima di Asriel. Che Comunque sembra che, che si stia rimpicciolendo man mano, ma è soltanto l'effetto delle sue ali. Shut, shut. Sembra che ci sia ancora una persona da essere salvata. Ma chi? All'improvviso realizzi. Raggiungi e chiami il loro nome. Oh? Huh? Che stai facendo? Uh. Guys Capra Oh, il bambino capra, il umano mm, Mi ricorda qualcosa A me no A me no. Senti uh, l'anima dei tuoi amici ragionare con quella di, di Asriel che, che cosa hai fatto? Cos'è questo sentimento che mi sta succedendo? No, no, non ho bisogno di nessuno Voglio essere colpito, Daddy Smettila, allontanati da me Mi senti? Mi riesci a sentire? Ti distruggerò Yeah. Che con... Non è vero visto che ci sta mandando sempre meno colpi. Billy... Billy. <ride> Billy. Sai perché lo sto facendo? Perché continua a combattere per tenerti qui intorno? Mm, mi ricorda no, qualcosa. Toriel, basta. <ride> sto facendo ciò. Perché sei speciale, Billy. Billy! Sei l'unico che mi capisce. Tu sei l'unico... che... Ah, che... Ah, che... Con che... cui ho divertimento a con... giocare insi... assieme. Sì. I... Niente. No. Non è soltanto quello. Io... Io sto facendo questo perché mi importa di te, Billy. Billy! Mi importa più di chiunque altro. Non sono pronto alla fine di questo. Non sono pronto a te che te ne vai. Non sono pronto a dire addio a qualcuno come te di nuovo. di nuovo quindi per piacere smettila di fare di fare Smetti questo di e semplicemente lasciami vincere ah tocco potente che ci toglie un casino di vita ma non è vero perché ce cioè, ne toglie tipo un millesimo smettila smettila adesso Ah, invincibile. Mi piace che l'attacco è potentissimo, ma ci toglie tipo 0,0009 di vita. Billy. Billy. Sono così solo Billy. Billy. Ho paura Billy. Billy, Billy io. Billy. Io. Io sono la sesta volante, ok, accettami! <ride> Mi dispiace così tanto. Mi ah, piangi bastardo. Mm. Sono sempre stato un crybaby Crybaby non, cry <ride> non è vero Billy? Billy Lo so Non sei veramente Billy, non è vero? Billy eh, si è andato un sacco di tempo fa Billy eh, Cosa? Qual è il tuo nome? Frisk è, è un bel nome Frisk Non mi sono sentito così da moltissimo tempo. Come fiore non avevo anima. E non avevo il potere di amare altre persone. Invece con, eh, con tutte queste anime. Dentro di me. Non solo avevo, avevo la compassione. Avevo di nuovo la mia compassione. Ma potevo sentire anche gli altri mostri insieme. Quella degli altri mostri. E... Di, eh, cioè Cioè Loro Diciamo A loro importa di, di, Degli altri molto E l'importa di te anche Frisk Vorrei poter dire a tutti Vorrei eh, dirti Come, com come, come tu tutti, tutti pensano di te Guardate Papyrus, Sans Undyne Alphys Toriel I mostri sono strani Anche se a malapena eh, Ti conoscono Uh, sembra che, che davvero tutti ti amino. Sì, appunto, ci conosciamo da tipo 300 ore. Frisk. Capisco se non vorrei perdonarmi. Capisco se mi odirai Ho agito in modo così strano e orribile. Ti ho ferito. Ho ferito tante persone. Amici, famiglia, passanti. Non c'è nessuna scusa per quello che ho fatto Yes, forgive Cosa? Fresca, andiamo Mi, mi farei piangere di nuovo E comunque, anche se non mi perdoni Non posso tenere queste anime con me il, il minimo che posso fare è ritornarle Ma prima C'è qualcosa che devo fare Prima di uh, Adesso riesco a sentire i cuori di tutti battere come uno uh, Bruciamo tutti con lo stesso desiderio Con il potere di tutti La determinazione di tutti Il momento per i mostri Di finalmente Essere liberi. liberi Questo mi sa che è il tema del boss però al contrario non l'ho mai, mai. testato però dovrebbe essere questo. No. Sì, gli anni dei mostri sono fatti. Sono bianche e fatte così al contrario. Io non lo so. Barriera distrutta. La barriera è stata distrutta. Yeah! Si torna a casa Frisk Adesso devo andare Senza il potere delle anime degli, di tutti Non riuscirò a mantenere questa forma in, in poco Diventerò di nuovo un fiore Smetterò di essere me stesso Smetterò di essere in grado di amare di nuovo Quindi Frisk È meglio se dimentichi di me, ok? Semplicemente vai con le persone che ami Conforting no, no, Non voglio nemmeno sapere cosa succede se non lo faccio Tipo game over instantaneo diventa Tipo patata. ti ammazza Non lasciare ti prego Risk. Sei Sei davvero bravo A questo lavoro Non mi importa cosa fai Ma tutti saranno lì per te Ok? No Beh Sto per finire il tempo Addio Comunque, Frisk, prendi cura di mamma e papà per me, ok? Mm. Ovviamente parla di uh, eh, di Asgore e Toriel. Che comunque Asriel è l'unione di... di Ma, a, a, a, Frisk! A, di Asgore e Toriel. Frisk, questo è tutto un brutto sogno. Per piacere, svegliati! Yeah. Oh, sei sveglio! Grazie al cielo! Eravamo così preoccupati! Ben, sei stato lì per sempre! Sì! Uh, dopo. Già, più.. se ci avessi messo di più avrei sarei impazzita! La prossima volta diccelo quando decidi di prendere un sonnino, ok? Sì, hai fatto, pap uh, hai fatto piangere Papyrus con un bambino. Il <ride> pare che dice Papyrus con la minuscola. Cosa? Io non ho pianto, io non piango. Uh, avevo qualcosa nell'occhio. Che cosa hai preso nell'occhio? Lacrime! Ora, ora. <ride> ora, ora. Adesso, adesso. La cosa importante è che Frisk sta bene. Qui Frisk, perché non prendi un po' di te? sentire meglio Err, perché non gli diamo un po di spazio prima deve essere davvero esausto eh, di da cosa però non sono certo frisk non ricordiamo esattamente cosa è successo c'era un fiore poi tutto è andato bianco ma adesso la barriera è andata quando sei pronto possiamo tornare sulla superficie Sembra che la porta ad est ci porterà lì Ma prima Magari puoi, puoi, puoi, puoi fare una camminata Puoi dire addio a tutti i tuoi amici Fai quel che preferisci Noi saremo qui ad aspettarti Spoiler no Andiamo direttamente. tempo Spoiler dietro. sì <coughs> um, Sì vabbè uh, sal Salvo così a caso um, Parliamo pure con loro Ok, allora vado a parlare uh, con alcuni, perché dicono alcune cose interessanti, quindi taglio uh, com Comunque um, vogliamo spiegare un po' la lore mentre andiamo a cercare la gente um, Praticamente Azriel è il figlio di morto di uh, Toriel e Asgore, nel frattempo salvo, tanto per i vecchi tempi Ehm um, è, um, è, stato na è, è nato perché avevano, avevano messo le polveri le sue polveri sui fiori e poi, um, e poi um, il fiore è diventato un esperimento sulla determinazione di um, Alphys e quindi quel, quel qualcosa senza, um, senza un'anima ma con la determinazione di vivere è uh, Flowey Mentre um, il bambino che sentivamo, il bambino umano che, di cui sentivamo le storie, è Billy. Mentre noi siamo Frisk, un altro bambino per cui Flowey ci ha scambiati. E visto che uh, aveva nostalgia di. Um, aveva nostalgia di. Uh, di Billy. P voleva, voleva a tutti i costi che, um, che Billy fosse ancora vivo e che fosse noi um, quindi beh, questo dovrebbe essere dovrebbe risolvere alcuni dubbi. Ora andiamo do, do, ora taglio ai a quelli più importanti. Aspetta che dice lei. Uh, we finally raised enough uh, spiders inside of the means i will also be able to afford four pairs of stylish sunglasses for every spider Ok, ehm... Um, <laughs> Muffet um, ha avuto abbastanza beneficenza per comprare quattro paia di uh, ok da soli per ogni... Ehm, uh, non è roba importante Ecco qui Oh, Mettato! Sono un grande fan! Oh, ciao! Umano, non, non dimenticherò mai quando um, mi ha incoraggiato. incoraggiato. Quando facevo finta di dormire, nessuno aveva avuto così tanta speranza in me nel, nel, il... mio, nel mio falso dormire. Uh, anche, inoltre, questo è un po' imbarazzante, ma qual è il tuo nome? Tutti sembrano saperlo, eccetto me. Non è vero, non lo sapeva nessuno. Lo chiamano, lo chiamano tutti bambino. Sì. Um uh, sì, I'm listening to the There was a flashlight saw the window also doesn't need to disappear. And I heard a knock at the door. Flash Now everyone knows your name except for me. Frisk. Ah, lui non è avvenuto e quindi è... non mi è avvenuto quando sto ah, il coso. Sì. E quindi non sapeva il, il nostro nome. Uh, Metaton Eccoti qui, fresco, caro Guarda, rifatti gli occhi la... Alfis, la dottoressa Alfis ha completato il mio fantastico nuovo corpo Oh, hai sentito la barriera aperta? Non posso Aspetta. Non, non vedo la di vedere il sole la, il, la, il più grande spotlight di tutto Oh sì, suppongo che dovrei ringraziarti, caro Prima di combatterti avevo Ho dimenticato quanto divertente fosse per performare con altri Quindi io ho cercato dei talenti Per, uh, per riempire il, la mia troupe Finora uh, Shiren ha consentito per essere il mio backup singer E invece... Beh, Uh, Narp Stop Look uh, Sì, lui sarà il mio Mixer di suoni uh, Noi tre che mm. performiamo in, uh, Insieme ah. noi, noi tre che performiamo insieme Sembra davvero uh, Non so che sembra overdue Non è vero? Um, Con questi sono fratelli No, sono cugini E, e lo stavo per spiegare perché uh, Si conoscono Ehm um, si conoscono e eh, prima ha detto bl napsta Blue perché vabbè, che lo chiama spesso Blue a quanto pare. Eh, bluk. Bluk. Yeah. E, e anche um, quando ha chiamato durante la battaglia di Mettaton uh, Mettaton ha detto prima uh, no, Blue e poi ha chiuso. <ride> e e lo Battle Dog Snowman. Ah. ah. Posso sentire che il mio pezzo di neve, che il mio pezzo è stato preso cura, diciamo, ci cioè hai preso cura. Eh? La barriera si è stata aperta? Mm. Allora se non è molto da chiederti potresti portare il pezzo sulla superficie. Lo apprezzerei tanto. Vabbè. Haha, mm. ti scioglierai. Idiota. Leggi. No. Schippa. Mamma potrebbe anche star. condividendo la sua. Mai. Dovrebbe stare. Mamma potrebbe anche star condividendo la sua mente con altre persone ora, ma, ma è sempre mia madre. E questo è cool. Perché eh, siamo fatti di ghiaccio e roba. Cosa? È una battuta? Sorridici. Comunque, mai tanto. Quello dovrebbe essere costretto. Potrebbe essere costretto. Vabbè. Ehi, il primo safe. Vediamo cosa è successo. No, mentre mm. non c'eravamo nel primo posto dove abbiamo incontrato Flowey. E ora? Asriel Non preoccuparti per me. Qualcuno si dovrà prendere cura di questi fiori. Frisk, per piacere, lasciami da solo. Non posso okay. tornare indietro. Se mi non posso, ok? Non voglio, non voglio rompere il cuore di tutti di nuovo. È meglio se non mi vedono più. Perché sei ancora qui? Stai cercando di farmi compagnia? Frisk. Ehi, hey. fammi chiedere una domanda. Frisk, perché sei venuto qui? Tutti sanno che... Sanno la leggenda, vero? I viaggiatori che... Uh, si arrampicano sul monte Ebot... Uh, scompaiono Frisk Perché mai... Uh, ti arrampicassi su una montagna come quella? È stata stupidaggine? È stato destino? O perché tu... Beh... Solo chiusa la risposta, non è vero. Ah ah, non te la dirò. Io so perché Billy ha si era ampio sulla montagna. Non era per ragioni felici. Fresco, io sarò onesto con te. Billy odiava l'umanità. Perché lo faceva? Non ne ha mai parlato. Ma si sentiamo davvero. Cioè, la odiano molto, diciamo. Tu sei molto diverso da Billy Infatti Avete eh, Anche se avete similità in, in diciamo Settori fashion. in fashion Non so perché ho agito come se voi foste la stessa persona Forse la verità è che Billy non era davvero la, la più grande persona Mentre Frisk Tu sei il tipo di amico Che vorrei di aver sempre avuto sempre vorrei averte sempre quindi magari stavo soltanto eh, proiettando un po' siamo onesti ho fatto fatto un po' di roba strana come fiore c'è un'ultima cosa che vorrei dirti frisk quando Billy e io abbiamo combinato la nostra anima insieme il controllo nel corpo era, eh, era diviso tra noi due Ah, loro sono quelli che hanno preso il corpo eh, vuoto E poi Quando siamo andati al villaggio Sono stati quelli che ci hanno voluto No male. no ne sta parlando di Billy Perché Billy non ha un sesso eh, a farci, cioè, a farci usare il nostro potere pieno Io sono quello che ha resistito E poi eh, Per colpa mia Beh, ecco come sono finito come un fiore Frisk Per tutto questo tempo Mi, eh, mi sono incolpato per quella decisione Ecco perché ho adottato una, vista, un, una visione orribile del mondo Uccidi o essere ucciso Uccidere o essere ucciso Ma dopo averti incontrato Frisk Non, non mi pento più di quella decisione Ho fatto la cosa giusta Se avessi ucciso questi umani avremmo avuto guerra contro tutta l'umanità e alla fine eh, tutti sono stati liberi, non è vero? Mi sento ancora um, triste pensando a quanto, quanto tempo, tempo ci è, è voluto quindi magari non è stata una decisione perfetta ma non puoi eh, non puoi pentirti per le tue scelte a vita, non è vero? Beh, non che io abbia molta vita rimasta Ma quello è oltre il punto Frisk, grazie per avermi ascoltato eh, Dovresti davvero essere con i tuoi amici adesso Ah, eh, per piacere Nel futuro, se mi vedi Non pensare Non pensare di... Cioè, non pensarmi come me, ok? Lo sto andando ricordarti? Volevo solo che tu mi ricordi come è, com è così. Qualcuno comunque era il tuo amico per un po'. Oh, è frisk. Stai attento al mondo di fuori, ok? Uh, nonostante tutto ciò che le persone pensano, non è. Non è bello come qui. Ci sono un sacco di. flowies. Di fla, diciamo mm. di flowe là fuori. E non tutto può essere risolto semplicemente, uh, semplicemente essendo gentili. Non uccidere e non essere ucciso, ok? Ecco il miglior modo per poter. Ah, è... ah no, è il... è il meglio a cui puoi puntare. Beh, ci vediamo. Mi hai non ci va bene. Ok, mentre qui, devono aver diciamo rotto la tua caduta. Ha tutti sì, eh, i fiori Sì, i fiori dorati ci hanno tutti la caduta. Ah, e quella. la bara, invece, era effettivamente per Billy. Quella. la bara, uh, la. Nel, uh, uh, nel. vicino alla. anima. No, settima. della settima anima. Um, solo che poi Bill, Bill, il corpo di Billy è stato disperso dopo che Asriel ha assorbito la sua anima. Bla bla bla. Um, Qui vabbè ci vediamo dagli altri amici e finiremo il gioco Ok Toriel mi sono fatto avanti e indietro intero uh, underground Beh, Possiamo andare comunque. avanti Pure, pure Hai detto di no Tu di parlare con E eh, vabbè facciamolo Basta che è un dialogo solo che non sono Toriel. 50 Ciao Frisk, Alphys ha uh, migliorato il mio telefono eh, Sto andando davvero un sacco di divertimento da, con la feature di texting Sans, guarda questo qui Oh no, Tori È brutale Non ci credo che la regina è tornata Ed è, è un... Uh, dork Ed è, è un enorme... Un enorme idiota Voi due siete a 2 due, due metri di distanza perché vi state textando? Comunque il tuo feed non è due metri Lo netti. so, lo so, per semplicità dico così Preoccuparti non, Papyrus Ci stiamo textando per una buona ragione E perché? Beh, perché siamo due idioti Sans, per piacere, non dirlo Non, è un, non sei un idiota Sei una... Sei più un, di una testa d'osso Ahahah ah, wow questi. queste battute sono ancora più meno divertenti che se vengono dette da lei. E allora perché stai. allora perché sei sorridendo? È un sorriso di pietà. Frisk, Tori mi ha detto. Frisk, Tori mi ha detto. Eh, che ha fatto una. una torta per te. Oh, dovrei. Ah, dovrei farne una per tutti qualche volta. Oh. Oh oh! oh. Mi sembra davvero una buona idea. Cucinare, buona, posso aiutare? Aspetta un secondo, posso aiutare anch'io? Certamente, sarebbe divertente cucinare insieme. Eh, secondo, a pensarci di nuovo, preferirei una pizza. Quindi, <ride> Asgore, che ne dici? Eh, stai, st stai switchando tra Luigi e Luigi in continuazione. Ehi, hey, Asgore, che ne dici di rendere ah, di Lui è qua Luigi, lui è Luigi. No. E gli Osgork ne dici di rendermi un membro della Guardia Reale. Beh, papyrus. Ora che la guerra è finita. Potremmo non aver bisogno più di una guardia reale. Cosa? E allora qual è il mio punto? Eh, quindi qual era l'obiettivo di.. De, de, dell'avventura dell'umano? Hanno fatto tutta quella strada. E ora sono. e ora non sono ancora un membro della guardia reale. <ride> Davvero, questo è il peggior ending poss possibile. Quindi, Alfis, che cosa vuoi fare ora che siamo tutti liberi? Che siamo tutti liberi. Abbiamo un intero mondo da esplorare adesso. Beh, ovviamente, eh, andrò fuori e. Eh, no, devo essere onesta. Rimarrò eh, dentro casa e guarderò anime con un perdente totale. Eccolo, spirito. Tutti, una celebrazione a essere perdenti. Eh, Papyrus ha la eh, giusta idea: perdere eh, Perdere contro Fisk è stata la cosa migliore che mi sia mai successa. Quindi sono contento che, eh? Che c'è, Asgore? Um, cosa è un anime? Oh mio dio, Fresh per piacere. Aiutami a spiegare cos'è un anime to Hasbro. Vedi è, è, è tipo un cartone ma... Con... con... Sword Ma perché ce la posso? Sword... Perché è un... Non lo so <ride> Quindi è tipo un cartone animato ma con le spade Oh, sembra davvero una cosa interessante Dove... Dove posso vedere l'anime? Il anime Aspetta, penso, che, a ver, penso di averne qualcuno sul mio telefono. Ecco, guarda questo. Oh, eh, eh, que questo è quello sbagliato. Bruh. Eh, non importa. Oh, erano due robot questi. Che si baciavano. Boh, la tecnologia è davvero qualcosa, <ride> non è vero? <ride> eh, sì. Il è davvero dover. qualcosa. Non, sì. non sa nemmeno lui cosa. Pss, e devi dirmi Pensi che Asgore e Toriel sono um, Che si metteranno di nuovo insieme? No No e Ho detto sì per sbaglio. Sì, mm. sì, sì, lo spero anch'io Sto Pensa... baciando il naso <ride> <ride> <ride> <ride> Penso quanto carini sarebbero insieme uh, Sta diventando una diventano la, la mia ship numero uno di tutti i tempi Torin Gori il mio, il mio vecchio boss è la mia ex molly è la sua ex moglie, è la sua ex moglie. Eh, adesso sembra tutto eh, meno figo tu ad un tratto Asgore che mi dici? buongiorno fresco scusami se sto guardando verso il vuoto e tu sei tipo <ride> il soldi più in basso a destra risetane <ride> ehm mi dispiace aver quasi pr aver aver provato a prenderti la Mi dispiace molto. Spero che potevano, possiamo ancora essere amici. Ehi, non preoccuparti, Asgore. Penso che tutti abbiamo trovato a uccidere a a Frisk almeno una volta. Tranne stanze Alfis. E Toriel. No, Toriel Toriel non provate. ci avrebbe mai ucciso. No, mi ha ucciso una volta. Oh, lo vedo. Oh, capisco. In quel caso non mi dispiace Frisk. Asgore non è quel che intendevo. Bene, addio, via. Corri! Non li voglio più vedere, in vita via queste qua! The ah. end. Ah. Cammina, però. Se lascerai questo posto, la tua avventura sarà davvero finita. I tuoi amici ti seguiranno fuori dall'underground. No. Don't, I'm leave. I'm ready! Don't, I'm... I'm ready, I'm ready, I'm ready. Sai, <laughs> stai, stai, Bob. zitto. Sono pronto, sono pronto, sono pronto. Din din din di un altro dialo mio. Oh, no. È davvero bello, no? non è vero? Wow, è ancora più bello della t di, di, di, di, di sopra di come lo è in tv: molto eh. meglio, meglio di quanto av avessi mai potuto immaginare. Frisk, tu vi vivevi con questo? Il sole è davvero bello. L'aria è così fresca. Mi sento davvero viva. Hey Sons. Cos'è quella palla gigante? Lo chiamiamo il sole, amico mio. Quello è il sole, wow! Non ci credo... Che... Eh? Non succede la cioè... ah. voce... Non, ci... non ci credo che finalmente riesco a incontrare il sole. Potrei restare qui a guardarlo per ore. Sì, è davvero bello, non è vero? Ma dovremmo davvero pensare a cosa viene dopo. Oh, giusto. Tutti. Questo è l'inizio per un futuro luminoso. Un'area di pace tra umani e mostri. Frisk, ho qualcosa da chiederti. Agirei come ambasciatore tra umani e mostri? Essere ambasciatore? si. sì. Sì. sì, frisco sarà il nostro ambasciatore migliore. E io, il grande Papyrus, sarò la sua mascotte. Migliore. Andrò a fare una buona prima impressione. Addio. Non saluta. Uh. Beh. Eh, qualcuno deve tenerlo fuori dai pericoli. Ci vediamo, ragazzi. <ride> Se serve d'altra <ride> <d> parte. <ride> <ride> non gliene frega niente. Bruh, devo davvero fare tutto? Papyrus, aspetta. Ti andiamo a lei ad aiutarlo. Ehi, andai, aspetta. <ride> Ah, sicuramente imbarazzato. Ops. Uh... Um, dovrei fare qualcosa? No. Mm. Beh, devo andare? bye. Buy me some jewelry. Sembra che tutti siano molto felici di andare. Eager Eager Fammi andare, via! No. <ride> Voglio Frisk. andare con Papyrus Frisk. Tu sei venuto da questo mondo, vero? No, davvero? Quindi deve essere. Quindi devi avere un posto dove tornare, non è vero? No. Che cosa farei adesso? Ho oh, ucciso i miei genitori prima di andarmene. Che cosa farei adesso? I want to stay with you! Cosa? Frisk. Mentine. Sei davvero un bambino divertente. <ride> Sfigato non hai un posto dove tornare. Se.. Ah, eh, se l'avessi detto prima, nulla di tutto ciò sarebbe successo. È davvero una buona cosa che tu abbia cambiato idea. Eh, In effetti è che vero. Abbia, eh, ci abbiamo messo tutto questo tempo a cambiare idea. Stavamo... Frisk non ha nessun posto in cui andare per come abbiamo detto Quindi all'inizio quando Tori ci ha portati a casa effettivamente era la nostra prima casa <ride> eh. Eh. Beh suppongo Se non hai davvero nessun altro posto dove andare Farò il mio meglio per prendermi qua di te Finché ne avrai bisogno Va bene? Ora vieni con me come along me. Tutti ci stanno aspettando Tranne Sans Tranne Sans che è andato dall'altra parte Sans si è <ride> tornato in casa a mangiare le patatine. Probabilmente <ride> pure da, da, come si chiama, Grilde Grilde Probabilmente Grilde avrà già fatto un nuovo bar Cioè è andato già Sans Un dirtale di cast Bene ora schifiamo No no no, no. Ab Allora abbiamo sperato tutti i mostri in un, in un certo modo Soltanto perché ora Hanno le scritte uh, gialle quindi sì, um, E questo um, e se, se non li avessimo sperati in quel modo avrebbero avuto No! Vabbè, tanto non importa. Vabbè, comunque te, potete anche trovare nella wiki tutte le scritte gialle. Ma che è successo con quello? Perché non l'abbiamo fatto? Vabbè, mi si è dimenticato. Dun dun dun dun dun. Papyrus con la macchina di lusso e Suns con la bicicletta. Invece che, che va si, più muore, si muore, si la macchina, ma non Papyrus che sta dentro la macchina. Sans va più veloce con la bicicletta, Papyrus. Ah, ecco mm. ora si è. <totiposan> by Toby <laughs> No, no, era, era Asgore As il primo il primo non so. È andato superato. <laughs> ora che lui è solo. Doggers. Mi do un tuzzo. <ride> ah, eh, muore. Ha, ha avuto 9999 di danno emozionale. Gets, gets headbumped and dies. <ride> mm, perché non ha il nome eh, giallo? Eh? Mm -hmm. Ce l'ha. Mm, sì, sì, sì. Anche Temi dovrebbe averlo, ma come, tanto, tanto è Temi in ogni caso. Cioè, il bello è che davvero temi, la, temi, temi. La, la creatrice di Temi è... Ma dai. Vabbè, okay, um, la, cre la creatrice di Temi è Temi per Però non gli hanno messo bye per, per, per, per farlo <ride> Temi guarda dall'altra parte Dai, a parte quei due dovrebbero essere tutti gialli comunque Finally confesses what I didn't What I don't I really don't Usa la tua immaginazione, oh <laughs> no. no No No, I don't think I will Dai, ok. Questi sono gli ultimi, dai. Finalmente, vivono con le loro famiglie. Ah si sì, finalmente. Non, non credo. Ah, oh, scusa, ma... che... che fa... que, questo era, era stato già preannunciato da uh, Papyrus nel finale neutrale, dove diceva che il... Um, che stavano facendo tipo delle, delle piante a forma della sua sesta Cioè l'aveva già detto in qualche modo Eh, il monte è Ebot. Il monte è Ok, ora vita, la The su volevo dire di end Not yet No Oh no, no! <ride> Pensavi davvero che fosse finita? Sì. Intendo, non abbiamo ancora fatto i saluti speciali. Pronto. Finiamola con questo, tu con questo tutto per good... Per sempre, vuol dire. Ok, questi... Quando toccate il nome diventa giallo. Il fatto è che se non li pre... Se è difficile però Se riuscite a schivarli tutti uh, C'è un premio un finale Ma chi se ne importa del premio? Madonna. Ah Vai ci ho provato È eh, vero no. che vi, vi potete mettere in mezzo a, a due nomi Potete fare semplicemente così Ah ah oh, Ah Jonathan Basta non finisco <ride> Beh, festa fermo, <ride> che te ne importa. Eh, ci provo almeno. No, il tuo obiettivo adesso è farli entrare tutti gialli. Non <ride> È impossibile, letteralmente. Ah sì? Staremo a vedere. Behold my hex. So, mi sa so che questi sono tutti i Patreon che hanno aiutato la creazione del gioco, visto che c'era un Patreon per il gioco. Sì, sì, sì. M, M. M. mat Mat allargato al massimo no eh, invece sì eh. Eh. Lo, lo sai che mi sa che si può c'è un file di testo Che ha la lista di tutti i nomi Questi ah, E si può modificare Si possono mettere tutti i nomi che vuoi I, i tipo tutti i nomi sono I I, I, sì. i, i, i, i, i. Mi sa che Se metti tutto io sono più Criti, toccati Ho fatto troppi errori Se metti tutti io sono più facili da, da schivare comunque No, si allargano Si allargano un po' Ma mica si possono allargare tutti Grazie per amici e famiglie per averci supportato. No! Comunque il eh, prossimo let's play tome, beh, sarà Undertale Genocide. <ride> sì dai, non continua ancora il let's play di Undertale. Sì, non è ancora finito. Siamo tipo a forse 3 quinti. 3 quinti? Sì dai, cioè è più di metà però... Cioè la Genocide non è molto. Yeah. Tori ci ha lasciato la torta Mentre dormo Iamo. The end uh, Sì potete rimanere all'infinito qui su questo tanto screen a sentire la musica man. Um, Con questo abbiamo concluso la pacifist di questo gioco Esatto la... mm, Adesso mi domando che succede se noi. qui per tutto questo. Sì, abbiamo partura, già detto ah, che facciamo la gente. Sì, tutto questo tragitto siamo stati molto gentili con i mostri, vero? Toriel ci ha insegnato a, a non fare del male fossimo. a nessuno. E se non ascoltassimo. Oh. <ride> Preparatevi a perdere. Eh, eh, tutte, tutte le relazioni che abbiamo avuto con questi personaggi. nella prossima puntata di Undertale. Non tutti, ovviamente, nella prossima, però. Dalla prossima in poi Quindi Saranno... eh, Iscrivetevi Il cane. Il cane Saranno tipo Sì Alla set... prossima ciao Dalle 7 alle 6 parti Bene quindi eh. ci vediamo alla prossima Ciao Bye